Ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com non poteva iniziare eh, con un botto più grosso <ride> eh, la serie di dirette del 2022, ciao Leo Biscuola Ciao a tutti, ciao Orla, ben ritrovato Salutiamo anche le Martine che non sono con noi e, Allora, io non so Leo perché ci separano alcuni anni e dal punto di vista anagrafico probabilmente non hai modo di ricordare che mai dire gol, il meraviglioso programma degli anni 90 quando un allenatore veniva esonerato metteva delle immagini che lo riguardavano un po' a rallenti e in sottofondo metteva eh, Missing di Vangelis eh, una colonna sonora meravigliosa che secondo me rendeva sempre l'idea quindi stasera eh, salutiamo in maniera un po' così prosaica Pep Clotet che nello spazio di meno di 24 ore si è scoperto essere stato esonerato perché l'antefatto eh, intanto saluto tutti Alessandro, Simone, Mauro madonna ci stanno con tantissime persone Stefano, Maurizio, Francesca Mattia, Giorgio, Beatrice, Elena insomma veramente grazie a tutti per esservi collegati così dicevo Leo ieri sera alle 23.56 io ero in poltrona che stavo sostanzialmente guardando una roba e mi arriva il tuo messaggio e che, in cui scrivi ah, Di Marzio ha appena detto che cacciano Clotet ho detto no, ti prego e, e questo mi ha portato ad andare a letto alle ore 2 per, giusto per sottolineare quanto io ci tenessi a capire qualcosa dell'intera situazione esatto, esatto, va detto intanto che devo ringraziare eh, il mio amico Daniele che mi ha detto in maniera praticamente live eh, insieme a Di Marzio della, della notizia di Clotet diciamo che appena eh, L'abbiamo presa anche noi un po' come tutti da, da calciomercato. Siamo rimasti un po' basiti, possiamo dirlo anche perché. F4 Basiti per... come in Boris Esatto, è passato da una situazione eh, granitica, cioè perlomeno in una posizione. Eh, no, si... solo apparentemente granitica. Apparentemente, apparentemente stranamente granitica dall'essere esonerato addirittura già con un nome di un successore. Quindi. Una cosa che ci ha lasciato, non solo a noi, in realtà, eh, molto, molto, molto, molto perplessi. E lo siamo ancora, eh, d'altra parte. Perlomeno io, Orla, sono ancora moltissimo perplesso della, delle tempistiche, della, delle modalità. Eh, ma comunque dopo ne parleremo, insomma, di, di tutto quello che è successo. Però, <ride> Madonna, quanti commenti stanno arrivando. No, ma no, ma è una no. roba pazzesca. Infatti Sara, che è la tua, il tuo spirito guida, tra l'altro, c'è più gente collegata della sera con Sara Pinna, il che è vero. Eh, è altre vero cose. può essere, eh, Anticipo già a chi ci sta seguendo che eh, grazie alla uh, gentilezza del uh, collega Diego Zilio del mattino di Padova avremo la possibilità di fare un quarto d'ora, 20 minuti di chiacchierata con lui per parlare di Roberto Venturato, che è, contestualmente alle zone di ricoltette è stato nominato come nuovo allenatore della SPAL, e, e chi meglio di, di un giornalista che insomma conosce Venturato e lo, ha documentato le sue stagioni a Cittadella, può aiutarci a iniziare a inquadrare l'allenatore prima di eh, conoscerlo in conferenza stampa. Um, fioccano, fioccano i commenti. Prima di me ci sono... io andrei sì. subito eh, a parlare dell'elefante nella stanza. Cioè, sì. Qui si vuole sapere una cosa, al di là del fatto Clotet è la stato esonerato… Ehm. La gente vuole sapere. La gente vuole sapere, esatto, chi noi siamo, ma soprattutto perché Clotet è stato esonerato. Sì, e c'è chi lo chiede, infatti, Mattia dice se volevano esonerare Clotet, perché non farlo subito dopo la l'apete del Fusinone, Cosa è successo in questi giorni? Eh, ottima domanda, caro <coughs> Mattia, che credo, poi che sia una domanda che, che tutti si stanno facendo, si sono fatti. Allora, eh, anche Luca ce lo chiede cosa, su cosa è successo in queste ore, eh, intanto ciao Massimo Carli da Londra, grandissimo Massimo che ci assiste anche con un pezzo della parte tecnica dello spallino e, allora cos'è successo? Non, faccio, faccio una premessa, non è, facile, non è facile dire cosa è successo in pratica vi garantisco che io da ieri sera ho passato praticamente tutta la giornata di oggi al telefono che fossero chiamate, che fossero messaggi, eh, cose del genere, veramente mh, perché l'obiettivo era arrivare a determinare cosa caspita è accaduto eh, in questi giorni. Quello che mi sento di dire è che non è eh, successo qualcosa in particolare ieri. Poi ovviamente chi ci ascolta e eh, eh, chi ci segue è libero di, di, di, di credermi o di non credermi, ma da quello che ho avuto modo di eh, capire parlando con varie persone coinvolte in questa storia, è che quello che è accaduto tra ieri e oggi sia stato l'atto finale di una cosa che bolliva in pentola da una quindicina di giorni. Cioè mm. all'incirca prima di, di, della partita col Brescia. Mm. Cioè che da lì eh, certi tipi di mh, incomprensioni tra clotet e la dirigenza abbiano cominciato a farsi sempre più irrisolvibili. Perché da un lato c'era Clotet, che mh, legittimamente o meno, di questo discuteremo tra poco, rit ritiene che, che la SPAL, eh, con alcuni interventi, possa ambire a un campionato migliore di quello che le è stato prospettato, che è quello della salvezza. Mm. Dall'altra parte la, la SPAL che ha detto in tutte le salse a Clotet come l'ha detto a noi, come l'ha detto ai media di ogni tipo di, di latitudine, la SPAL quest'anno si deve salvare e deve mettere a posto il bilancio. Quindi qualunque roba in più di un quattordicesimo, un tredicesimo posto non, non è, non è nel, nei piani. A quanto pare questa cosa è stata stressata a tal punto che la, la SPAL ha dovuto fare una valutazione e sedersi al tavolo, soppesare i pro e i contro e rendersi conto che non c'erano più presupposti per continuare con Plotet questo sì. è il riassunto ultrasintetico poi ci sono vari risvolti che, che analizzeremo adesso ma il, il, il, la questione delineata è questa qui ecco la cosa che mi fa specie è che comunque Plotet quando ha parlato in ogni circostanza pubblica perlomeno non ha mai dato il segnale, se non forse in un'intervista post partita, che prima sono anche andato a rileggermi, eh, non ha mai dato segnali di insofferenza o segnali di essere contro il pensiero filosocetario. Anche se in realtà in una circostanza, e forse può essere questo, nel no? momento in cui c'è stato lo scollamento tra la SPAL e Clotet, se di scollamento si, si vuole parlare, eh, in cui lui ha detto sì, è vero, la squadra, l'allenatore parlano durante le partite, durante il mercato parla la società. Forse questo spostare la pressione da... Eh, oddio, più che spostare, aumentare in maniera impressionante la pressione sulla società non, ha, non è andata bene eh, dalle parti sia di New York ma anche di Ferrara, no? Sì, ma eh, a proposito di New York, um, perché um, Giotta Coppina era lo sponsor numero uno di Pep Clotet, non Intanto che l'avesse a 235 persone? Sì, sì ma viagge... stasera, stasera facciamo il bot. Eh, abbiamo fatto numeri simili. Ti ricordi Leo un anno fa, poco meno, quando si parlava di Dio. Eh, Tacopina era lo sponsor numero uno di Clotet. Gli piaceva molto tra i due c'era anche un certo tipo di, di intesa. Eh, Dovuta anche al fatto di, di poter comunicare in inglese, cosa che, per esempio, Zamuner con Tacopina non può fare. Eh, non so se Tarantino conosce l'inglese, in realtà, però vabbè. Comunque, diciamo che in alcuni casi la Spal si ritrova con una barriera linguistica con Tacopina, che, che nel caso di Clotet non c'era. <clears throat> eh, però, se si è arrivati a questa decisione, vuol dire che Clotet eh, ha perso anche la fiducia di Tacopina perché mm. se non fosse accaduto questo, Tacopina non avrebbe preso questa decisione. Aggiungo una cosa, il 13 dicembre Gio Tacopina dichiarò che non c'era alcun dubbio su Clotet, quindi 20 giorni fa il presidente della SPAL disse non c'è alcun dubbio su Clotet, andiamo avanti con lui. Nello spazio di 20 giorni è successo qualcosa, è successo quello che ho descritto prima, si è avviato un processo di crescente insofferenza di Clotet, rispetto a quelle che probabilmente erano le sue aspettative e in realtà le aspettative della società e le effettive possibilità di questa società certo. perché evidentemente Clotet si aspettava che questo organico venisse rafforzato uh, in una certa maniera a gennaio cosa che in realtà gli è stato detto che non verrà fatta cioè gli è stato detto che ver verranno messi dei correttivi portiere, Falcone, Meccariello in difesa, un centrocampista, una punta e poi ci fermiamo qua Certo. Ammesso che non vengano fuori altre opportunità. Questo deve aver creato delle divergenze che sono diventate non più sanabili. Aggiungiamo, nella, nel calderone che ha fatto esplodere la situazione, visto che ce lo, ce lo stanno chiedendo in diversi nei commenti, ehm, che c'è anche una questione probabilmente legata allo spogliatoio. Clotet per quanto possa aver fatto bene, possa aver fatto male, eh, con la Rosa che ha a disposizione poi questa è una cosa opinabile perché eh, diciamo, si può dire tutto il contrario di tutto senza avere una, una controprova eh, sicuramente alcune situazioni non le ha gestite eh, in maniera fenomenale, sicuramente sto parlando di Demba no? che è un giocatore che non è l'unico caso eh, gli errori che ha fatto eh, è vero perché l'Italia ha fatti, però comunque mh, la situazione non è stata gestita bene eh, alcune scelte che, tattiche, per carità, quindi di competenza dell'allenatore, eh, su cui noi possiamo dire ben poco, però comunque che non hanno convinto particolarmente la posizione di Mancosu, eh, forse il decentramento di Colombo, sicuramente non sono state le cose che hanno fatto traboccare eh, la goccia dal vaso, però ehm, uno più uno più uno alla fine hanno portato a una valutazione sommaria che è quella di esonerare Clotet. Poi, io ora ti dico anche un pensiero eh, personale, io sono sinceramente dispiaciuto che sia andato <coughs> a perché comunque eh, il lavoro che stava facendo eh, forse poteva essere fatto meglio, non lo so, questa è una cosa che non sono in grado di dire, però comunque io l'ho apprezzato. Eh, l'ho apprezzato anche mh, perché ha avuto anche dei, dei meriti. Mh, noi ricordiamoci che comunque, insieme allo staff tecnico sanitario, ha recuperato il giocatore più importante di questa rosa d'oggi, che è Viviani. Eh, ha dato la possibilità a Colombo di esprimersi e l'ha messo nella condizione di poter fare anche qualche gol. Insomma, in questo momento io eh, non butterei il bambino con l'acqua sporca. Ecco, è... No, no, no, ma è chiaro che è una valutazione di Clotet non può essere dicotomica, nel senso Clotet bene o Clotet male. Clotet è personaggio complesso in un contesto complesso in una stagione di transizione, ci si aspettavano delle cose, delle cose sono successe, altre cose che ci si aspettavano non sono successe. A chi chiede, come eh, Mauro, sapete se Taccopina faccia una conferenza stampa? Non è imminente la conferenza stampa di tacopina perché Tacopina in questo momento è New York, quindi non è, non è in programma una conferenza stampa di Tacopina nel breve non sarà presente per la presentazione di Venturato, che non sappiamo quando ci sarà, Uh, al momento è, questo è un aspetto in via di definizione potrebbe essere venerdì come lunedì prossimo non lo sappiamo eh, e quindi aspettiamo di capire um, allora, c'è uh, gente sì. che dice che se arriviamo a 300 chiami Viviani in diretta <ride> non ho il numero di Viviani mi dispiace, sì. ma, mi dispiace però arriveremo a capo anche di questa storia di Viviani mm, intanto a approfittare della eh, disponibilità del collega Diego Ziglio che è collegato con noi da Padova, da Cittadella, da dove? Ciao Diego! Proprio da Cittadella! Ciao da Cittadella, tutti. quindi più, più vicino di così a, a, a Venturato non si può e l'abbiamo chiamato perché ovviamente il nuovo allenatore della SPAL eh, ha passato sei anni a Cittadella noi l'abbiamo sempre guardato con ammirazione Roberto Venturato nonostante questo profilo un po' da Brontolone, chiamiamola così eh, per, però, però voglio dire, i risultati parlano per lui e quindi Diego ti, ti chiederei di aiutarci a tratteggiare un, un ritratto di, di Roberto Venturato ma guarda, più che Brontolone secondo me ha pagato un po' il lamentarsi magari sulle sconfitte ecco, c'è già una cosa che eh, chi soprattutto lo segue solo da avversario magari per cui nelle due partite in cui si incrociava da, da, da nemico, tra virgolette uh, però insomma sono altri gli aspetti su cui punterei insomma da sottolineare eh, secondo me è un'ottima scelta intanto per la spalla. sulla sua preparazione tecnica eh, non ci sono dubbi e credo che qualsiasi giocatore eh, l'abbia avuto come tecnico lo confermi come uno dei più preparati uno di quelli che faceva lavorare di più e una delle cose che colpisce al di là dei risultati una delle cose che colpisce che posso sicuramente ehm Ribadire, insomma, con, con, con decisione è che le squadre di Venturato, o almeno il Cittadella di Venturato, è molto riconoscibile nel, nel suo modo di stare in campo, nel suo modo di giocare, per cui um, l'avessimo visto con altre maglie senza sapere chi era in campo, comunque si vede ecco, la sua mano e la sua impronta. E, e lì con le squadre. Scusa, Diego, Venturato... posso, posso dire una roba? Eh, Venturato si sente anche. Perché sì. l'anno scorso, con le partite a porte chiuse durante le dirette da zone si sentivano solo i suoi urli palla, e le sue indicazioni. Esatto, guarda, scivola, guarda la palla. Per lo più guarda la palla. <ride> sì, sì, è una cosa che infatti se parli con i giocatori come ti dice sì, boh, veramente è un tic. Uh, o comunque è un modo suo evidentemente per tenerli sul pezzo, come, come va di moda a dire. Mm, no, dicevo le squadre, perché in realtà è vero, ha fatto sei anni a Cittadella, 270 banchine e tutti i numeri che forse avete già ricordato, chiedo scusa, mi sono collegato adesso. Ma, è, tranquillo, ma, ma mm, è vero anche che Cittadella che ha avuto in questi anni e che in sei anni ha portato a stra vincere un campionato di C con il record di vittorie consecutive e cinque volte di fila ai playoff e due volte in finale, è sempre cambiato. Totalmente ogni anno, quasi comunque, non solo vendeva i gioielli, ma rivoluzionava eh, soprattutto il direttore di generale Marchetti. Insomma, l'ha sempre fatto la rosa, cambiando anche 10, 12, 15 uomini ogni volta. Per cui ha ah, portato sì la stessa squadra, tutta la continuità, tutte le linee, insomma, che, che vogliamo rimarcare, ma cambiando di volta in volta, appunto. Manca solo portare Marchetti alla spalla adesso praticamente. <ride> secondo, secondo me, non si muove adesso, su questo, su questo non lo so. Uh, credo ci abbiano provato, mi risulta in passato e anche altri, ma insomma, questo evidentemente sta troppo bene a Cittadella. Sta bene, sta bene. Um, no, uh, che dire, um, chiaro, capisco che l'incognita possa essere una e una sola, e cioè oh. ha fatto benissimo a Cittadella e, e non si è mai misurato in altre piazze se non prima, alla pregolettese, al pizzaghettone, ma insomma, capiamoci con tutto rispetto è eh, per realtà sì, storiche, sì, ma sì. chiaramente di un altro peso con, con, con questa categoria eh, per cui il dubbio è quello e soprattutto è eh, Cittadella, in realtà che a mio avviso, giustamente, tutti o quali citano, ad esempio, perché fa tutto quello che ha fatto insomma che ho appena citato, col monte ingaggio più basso, col budget largamente più basso della categoria. Però in realtà sui generis a Cittadella, avventurato, poteva anche perdere cinque partite di fila e non ha mai avuto la fiducia che, che gli venisse meno altrove in una piazza eh, diversa come appunto sicuramente la, quella della, di Ferrara e della Spal. Non so se questa pazienza magari poteva esserci sarebbe. E lo stesso con i giocatori che ha lanciato, perché poi ha lanciato anche tantissimi eh, giocatori... Ehm, capitare che sbaglino la partita e due e tre e, e però hanno ancora la fiducia per, eh, per riprovarci e, e sono riutilizzati in altre piazze non è detto che questo succeda per cui eh, siamo eh, il dubbio per carità c'è l'incognita c'è però secondo me appunto la chance eh, la meritava per quello che sicuramente ha fatto dopodiché se volete la mia ecco lui eh, si è lasciato con cittadella in modo abbastanza insolito questa è una società in cui eh, gli esonderi non, non ne ricordo o si perdono le note dei tempi, lui aveva un altro anno di contratto, l'ha eh, rescisso anzitempo e non si è mai chiarito bene perché eh, lui eh, non so se questo l'avete già detto, magari eh, con i giornalisti che hanno sempre seguito di più eh, il cittadella, io, ma non solo io ecco, eh, io posso dirlo per esperienza diretta: eh, ha staccato il telefono o comunque non ha mai risposto a telefonate o a messaggi a chi gli chiedeva un'intervista eh, dopo, dopo la, la rescissione del contratto. Ha rilasciato qualche intervista successiva, ma solo ai media nazionali, senza mai entrare nello specifico. Per cui noi sappiamo, da quello che ha scritto lui su, su, su Instagram e da quello che ci hanno detto, presidente, direttore generale, che il motivo della recessione è la delusione e la, la, la, la, la, la, la, chiaramente lo scoramento dopo due finali perse eh, per andare in Serie A e in che modo poi perse sempre andandoci vicinissimi a quella Serie A. Però non sappiamo se c'è sotto qualche. Eh, Scusa Diego, magari non l'hanno accontentato sul mercato. Eh, dopo lascio spazio a Leo che, che ti, ti dovrà sicuramente fare un paio di domande pure lui. Ma ehm, la costruzione di, di quelle squadre a Cittadella del duo Marchetti-Venturato quanto erano di Marchetti e quanto erano di Venturato? Perché uno dei temi è quanta voce in capitolo può avere un allenatore. Sulla scelta dei giocatori perché ogni anno il 31 agosto io prendevo la rosa Cittadella guardavo le operazioni di mercato in entrata e in uscita e dicevo Madonna che squadra di scappati di casa che hanno fatto quest'anno e puntualmente ti <ride> scappati di casa facevano un campionato della Madonna quindi volevo capire anche qui Venturato che, che idea ha, cioè, è uno che dice ok ho questi e faccio con questi oppure ha, ha la pretesa di dire la sua. Allora, intanto eh, eh, ci è una realtà particolare per cui, comunque, il direttore generale che Marchetti ha sostanzialmente pieni poteri, eh, non è solo direttore sportivo, ma è appunto direttore generale. Ha sempre costruito oh, rose. Sì, eh, di eh, quelli che tu dici scappati di casa. In realtà, la politica è, è mettendola in modo più elegante andare a pescare in serie C. No, no, no, eh, ma sì, no, ho esagerato, ovviamente. No, no, ma è chiaro che da fuori ci sta o pescare, magari, il giocatore da rilanciare, come quest'anno Antonucci, lo fesso Cuonco. per capire. No, ma per dirti allora, anche l'anno scorso uno guarda Gargiulo e dice «ma chi è questo Gargiul? Ma da dove viene fuori?» l'ha venduto, credo, un milioncino… esatto. <ride> eh, esatto. No, eh... Credo, <ride> esatto. Ehm, decide Marchetti, ma seguendo dei dettami ben precisi, cioè quella filosofia di gioco lì, per cui il giocatore che arriva a Cittadella è sostanzialmente funzionale al gioco di Venturato prima di Gorini, adesso che bene o male ricalca quello per cui eh, sicuramente si consultano, sicuramente gli diceva, si sono consultati, sicuramente gli dava delle indicazioni, si è sempre mosso, credo, in piena autonomia a Marchetti, perché appunto ha uh, quei pieni poteri, che probabilmente altrove non avrebbe, e questo è anche uno dei motivi per cui l'hanno corteggiato in tantissimi, ed è sempre rimasta Cittadella, e, però appunto lavorando di concerto, non è che gli ha preso il giocatore che, ah, adesso fammi stare questo, che trova il modo di metterlo in campo, gli ha sempre preso un uomo che si adattasse a, il 4-3-1-2 suo, ma al di là del modulo che poi può cambiare perché quando era arrivato poi aveva un 4-4-2 e solo poi l'ha modificato gli ha sempre preso i funzionali a quel tipo di gioco per cui Cittarelli diceva riconoscibile perché Cittarelli Venturato è una squadra che ha sempre provato a recuperare palla altissima è molto aggressiva, subito pronta a verticalizzare poi ha adattato il gioco in base anche alle caratteristiche dei giocatori per carità, perché quando c'era Moncini Travanti era diverso dall'avere me per dire due giocatori che certo. poi eh, sono conosciuti Diego, e, ma, Però è riconoscibile, ecco. Una sì. curiosità. Allora, Venturato, a Cittadella, ha sempre fatto dei campionati stratosferici. No, ha sempre ottenuto risultati incredibili con squadre… Appunto, in funzione da, della spesa, ovviamente. …di da, da lanciare, esatto. Alla Spal, le premesse sono un po' diverse, la pressione è un po' diversa. Eh, ce lo diceva anche Piero Buon quando è venuto in diretta qua proprio da noi. Eh, Soprattutto a Conta Copina che non ha nascosto di voler puntare alla Serie A nel giro, non di quest'anno, ma di cominciare dall'anno prossimo e darsi tempo a pochi anni. Venturato è un allenatore che può lavorare con questo tipo di pressione? Beh, questa è una grossa incognita di cui, eh, a cui accennavamo all'inizio, nel senso che manca il test su questo aspetto. La cittadella sicuramente partiva con, eh, con, con, eh, con l'obbligo della salvezza, insomma, l'obiettivo era quello, e poi, eh, a meno a dichiarazioni, eh, quello che arriva in più è tutto di guadagnato. Chiaro che dopo uno o due anni in cui riusciva il giochetto, eh, tutti credevano poco avventurato, e presidente in primis quando dicono, sì, partiamo per salvarci, perché è chiaro che ci ha fatto la bocca, però... Se Cittadella avesse mancato i playoff, nessuno avrebbe mai minimamente potuto storcere il naso. Ma ti dirò anche il, il, il, i tifosi, che sono sicuramente meno di, di quelli che ci sono alla spalla, ma che comunque sono numerosi eh, in proporzione. Eh, L'ultimo anno con gli abbonamenti, gli abbonamenti erano poco più di 3.000, che sono pochissimi di rete, ma su una città che ha 20.000 abitanti sono un'enormità. E, anche i tifosi, voglio dire, questo l'hanno capito. Per cui, se ogni anno hai eh, di ori, turno lo vendi hai Moncini e lo vendi hai Quame e lo vendi. Eh, Quest'anno, Proia a vabbè al Vicenza, e tra l'altro vanno via e molto spesso. non ripetono quello che hanno fatto a Cittadella, chiudo la parentesi. Mm. Chiaro che in un'altra piazza se succede questo, ma non te la prendi solo con l'allenatore, te la prendi con la dirigente, te la prendi con il presidente e dici ma perché arrivate lì lì e, e invece che sganciare un soldino in più per prendermi la punta forte me la vendete? Eh, però qua l'hanno capito, qua si sa che, che la filosofia è quella, per cui è bene così. o male, eh, eh, quella è la grossa incognita capire adesso cosa succederà, se vuoi ti dico un'altra cosa in più, secondo me è venturato appunto col punto di domanda che c'era su perché è andato via, perché sì, scoramento, ma ha rescisso comunque il contratto, eh, un anno prima, eh, lui sicuramente secondo me, eh, con tutto che non l'ha mai detto perché appunto non ci abbiamo parlato, eh, aveva fatto un pensierino, pensava che qualcuno... Dalla serie A e lo cercasse, lo spezza in primis, insomma la voce era circolata. Si parlava di un abboccamento con l'Empoli. Pare anche col Bologna nel caso Miai, dove ci avesse cambiato Lidi. Beh, e volta è chiamato, che... è chiamato dalla serie A era una lui cosa... la chiamata e l'aspettava, è evidente. Dopodiché mm. passa il tempo. Adesso, sinceramente, mi, mi credo anche che adesso si dica: sì, rischio di stare un anno fermo. <ride> con tutto che, nelle poche interviste che l'hai lasciato, ha detto io mi prendo l'anno sabbatico in attesa della proposta, ci, certo. sarà, ci sarà anche detto. Un anno fuori al Giro di diciamo, che non mi chiamino più, oh, immagino, per cui la Spalla è certo una città di chi ha prestigio, blasone e probabilmente un progetto, per usare un'altra parola, di quelle che, che, che piacciono tanto, tale da garantirmi di poter puntare in grande, come dicevate voi benissimo in studio, e mi ci ributto probabilmente un paio di mesi fa, ci avrebbe pensato tre mesi fa, due volte, perché lui aveva ambizioni, secondo me... Con tutto rispetto, eh, ci mancherebbe. No, no, Diego, ti dirò di più, già un paio di persone oggi mi hanno rinfacciato di aver scritto mh, 20 giorni fa eh, che Venturato non sarebbe mai venuto alla spalla perché aveva ambizioni di, di, di natura diversa. E Ribadisco questo mio pensiero col me di 20 giorni fa, nel senso che 20 giorni fa ero convinto anch'io che Venturato fosse lì ad aspettare che saltasse, che ne so, la panchina dello Spezia o una, una panchina di, di quel tipo eh, lì, io... o, oppure, oppure quella del Brescia, eh, o panchine, insomma, dove poteva puntare un po' più in alto nell'immediato. E Invece, evidentemente, ha applicato il principio che hai enunciato tu poco fa, eh, cioè ha detto: Sì, io sto a casa altri tre mesi, è un problema. Eh, sì, non è detto che poi rientri nel giro, insomma, quel discorso lì. È... Banalmente, insomma, credo che se lo sia fatto, appunto, interpretando come può aver ragionato, ma, insomma, credo che fosse pienamente plausibile. Eh, dopodiché, appunto, eh, le proposte le ha avute e le avete citate di sicuro la Vicenza, insomma, era uscita in modo palese, e, però pare anche da Pordenone, pare eh, che ci fossero. Mi chiedo, appunto, anche adesso oggettivamente un minimo di disegno, con tutta la stima che, appunto, ho, avendolo visto lavorare, eh, dubito che una città di Serie A vada a chiamare lui se è in crisi e ha bisogno di salvarsi va a chiamare uno specialista tra virgolette delle salvezze e non... Ho dato, eh, ho eh. qua ti metto un'altra incognita però se vogliamo metterle incognite eh, premesse tutte le note positive e cioè eh, ne parlavamo oggi con Alessandro al telefono eh, lui secondo me è tra virgolette un maestro di calcio cioè uno che insegna calcio proprio la squadra dicevamo è molto riconoscibile nel vederla giocare poi può non giocare sempre benissimo o meno ma insomma ha un'identità precisa L'altra incognita, al di là di quello che sarà eh, il suo rapporto con una piazza diversa da quella a cui era abituato, l'altra incognita è prendere una squadra a metà stagione, per cui eh, lui non è il, il Cosmi di turno, il, il, il, il Iacchini di turno, il motivatore. Eh, il motivatore ecco, sono etichette poi stupide perché in realtà è chiaro che, ma è per capirci, non è quello lì. Lui è uno che insegna calcio, per cui eh, lo insegna, e però arrivi a cammino in corso d'opera, voglio dire, con una squadra che non è la tua, con una rosa che non è la tua, e se non sono nel mercato… È eh, un bel pensato, punto di domanda. È eh, un altro punto di un domanda, un domanda, questo. Domanda, eh. sì. Io ti volevo prima... dire una cosa prima sì, di… Vai, no. Leo, sorla, poi io, altro, ma... sì, sì, sì. Dal punto di vista umano, eh, abbiamo parlato adesso di venturato tecnico, di chi è, come gioca, cosa fa, ma dal punto di vista umano, che persona è? Allora, posso dirti che secondo me si era irrigidito un po' nell'ultimo anno, non so appunto se per le ambizioni che aveva, eh. magari l aspetto, l alcuni aspetti come l'essere permaloso, ad esempio, alla minima critica okay, o che erano un po' emersi o venuti più alla luce, acuiti rispetto ai primi tempi, per il resto. Comunque una persona correttissima, e nota positiva, soprattutto alla spalla con Punta Copina parla benissimo l'inglese, essendo nato in Australia, anche una bella storia personale. Poi lui, insomma, non so se l'avete già ricordata, è nato in Australia da genitori immigrati dal Trevigiano. Lui era poi uscito praticamente del tutto dal calcio di un certo livello e l'ha ripescato Marchetti quando faceva promotore finanziario, in sostanza, e, e per un certo periodo, nel primo anno. La cittadella in C e... ha continuato a esercitare le due professioni, <ride> voglio dire sei in C e non in Serie A, però trova un altro che ha una carriera così e che ti tiene la porta <ride> aperta perché sai mai che mi è andata. Eh. Per cui è una bella storia, su questo, niente da dire, sulla sua umiltà, su, sul modo di porsi. Nell'ultimo anno, sì, secondo me, si era un po' irrigidito verso tutto l'ambiente. Questo magari spiega anche perché poi non ci ha risposto al telefono quando una volta rescisso il contratto, gli abbiamo detto, ma e allora eh, gli abbiamo chiesto, ci dici qualcosa? Eh, no. Questa. <ride> mm, posso dirti, sì, eh, questo. A volte è un difetto, ed è quello che da fuori può essere balzato di più agli occhi, soprattutto per chi appunto lo vede, come dicevamo all'inizio del collegamento, le due volte della partita, dello sconto diretto l'anno, l'attaccarsi a questo, a quell'episodio, non ho mai sentito dire che abbiamo giocato male. L'abbiamo perso perché è più facile che dica, poteva essere 3-0 per noi e poi l'episodio ci ha condannato, poi l'arbitro oppure la frase che lo magari poteva rendere antipatico e l'ha ripetuta più volte, purtroppo, è «Io non parlo mai dell'arbitro, però era rigore!» <ride> Però, però... Parli... <ride> <ride> <ride> è Questo eh? è abbastanza un classico. Eh? E l'ho sentita più volte dire questa cosa, per cui sì, hai capito. Però, appunto, questo balza di più da fuori. Sapendo come lavora, e ti dico soprattutto parlando con i giocatori che l'hanno avuto, non ne trovi anche di quelli che sono andati via e che magari giocavano poco, giocavano meno, o... che ti dicano, uh, no, questo non vale, no, ti diranno, pochi preparano le partite così, perché tra l'altro questo è un altro aspetto importante, lui ha sì un'identità ben precisa, e per cui appunto, come dicevamo, un gioco riconoscibile, e poi sul modulo appunto potrà... A Cittadella ha sem praticamente sempre usato il trequartista e il centrocampo a Rombo, ma appunto era il Qui trequartista c'è e Manco osu, quindi direi che non ha motivo di cambiare. No, no, <ride> infatti, infatti, infatti. Però ecco su, su quello si può anche derogare, magari sul modulo, perché non sempre ha avuto questo. Sulle caratteristiche, però insomma, sono quelle riconoscibili. Ma è anche uno che studia molto le partite, cioè non è vado avanti dritto per la mia strada, sì ho dei principi ben precisi di gioco, ma poi, eh, da quel che ci dicono i giocatori, sa bene eh, questa squadra avversaria si muove così e cosà, mi muovo così e cosà, qui mi cioè adatta anche, per carità, al gioco integralista sì, ma, ma non col paro voglio dire, ecco. Allora, Diego, mh, prima di, di salutarti, di ringraziarti davvero per il tempo che ci hai dedicato, perché eh, va ricordato, sei un papà e eh, quindi <ride> devi andare <ride> a fare il papà. con la nanna piccola. <ride> esatto. Eh, ti, ti giro questo commento di Stefano Papparella che ci, scrive, che ci scrive: Il vostro ospite è estremamente professionale e competente. Ormai siete meglio di Sky Sport. Ecco. Quindi, Diego, eh, portati a casa questo complimento Stefano. perché eh, non è male. Eh. Eh, me, me lo so. Grazie mille, fa piacere, almeno, ecco, dai eh, <ride> e niente. Eh, a questo punto mh, ti, ti, ti prenoto già e ci risentiamo per Spal Cittadella del Girone di Ritorno. perché ti sarà Sarà, sarà un appuntamento di, di cui discutere diffusamente. Grazie, Diego. Io di, di chiedo già se fa conferenza stampa, perché mi fa di capire che ancora non è fissata, una domandina, ma come mai se andati via un anno per la è così? Credo proprio se ci sentiremo prima lì. della conferenza stampa. Ciao, Diego, grazie. A voi, grazie, Diego tutto, Zilio, buona veramente buona per averci presentato in anticipo Roberto Venturato, eh, non poteva andare meglio Leo perché veramente abbiamo avuto un ritratto completo del nuovo allenatore della SPAL, eh, Marco Marzola scherza, dice è un Mazzarri in divenire. Eh, sì, nel senso che se uno va a guardare le sue conferenze stampa post partita, in effetti è un po' così, è, è un po' così e questo è uno dei suoi difettucci, non è un allenatore... Che parla per frasi fatte, non è un allenatore come Clotet, che parla uh, con concetti a volte anche molto uh, come oscuri, mi viene da dire, no? A volte, a volte si andava a infilarsi in selve oscure. E, in dice questi paragoli orla abbiamo Gianni Lunghi che dice che Venturato è i sacchi dei poveri. Ok. E vediamo. No, no, non so, non so vediamo. se questo è il caso. Diciamo che Venturato secondo me ha due cose in comune con Mister Semplici. Uh, adesso uh, qualcuno Beh, dirà ah, ecco, Semplici di nuovo, che due maroni, Orlandini, sempre con Semplici. Vabbè, lasciamo perdere il fatto che, a mio giudizio, Semplici è il più grande allenatore che la Spala abbia mai avuto, ma, eh, almeno di quelli che ho visto io, non sono tantissimi, in effetti. Però, vabbè, <clears throat> viene dalla gavetta, è uno che eh, non ha vissuto solo di calcio ha vissuto anche di altro, ce l'ha detto Diego Zilio poco fa, ha fatto il promotore finanziario per alcuni mesi mentre era sotto contratto a Cittadella e a eh, a lo, lo faceva negli anni precedenti ha vinto alcuni campionati minori perché se non sbaglio ha vinto due volte la Serie D e una volta la C2 quindi come sì. Semplici aveva eh, un passato comunque mh, di, di successi nelle categorie minori Semplici ne aveva di più però, perché era riuscito ad arrivare sì, sì, eh, però vabbè e poi ha una qualità, che secondo me condivide con Leonardo Semplici. È capace di migliorare i giocatori. Poi le analogie si fermano lì, um, perché anche umanamente, tatticamente, le differenze sono sostanziali. Però ha questi due elementi che li accomunano. E, e ricorderai, Leo, che io ho frantumato i maroni al mondo dicendo, venturato, deve venire la SPAL prima o poi, e adesso è successo. Non voglio dire che, che l'avevo detto, però... Um, ma aspettavo no. che potesse succedere commenta, certo. commenta Costa subito immediatamente se ce l'avevi detto quindi. Sì, esatto. Infatti dice Mourinho è meno simpatico di Leo, è vero. Leonardo è semplice ha un profilo umano diverso, caratterialmente è un toscano eh, ha tutte le caratteristiche, diciamo, eh, tipiche del Toscano, no? eh, eh, La buona tavola, l'ironia, e questo è però... stato Orla, però, posso dire, cioè, dopo eh, gli anni incredibili che abbiamo vissuto con Simplici, sì, abbiamo fatto due anni, se non da incubo, comunque… Eh, in cui ci Così, siamo così. Andati, eh, in cui ci siamo oh, che poi. Che poi, scusa, Marino mi odiava, ma a me era simpatico lui, eh, tra le altre cose. Comunque... Vabbè, però comunque non era una persona che la guardava e diceva oh, che è simpatico che, che è questa persona qui. Insomma, magari qualche battuta la poteva fare, però eh, io ti dico, di venturato, al momento io mi accontento per quest'anno che faccia fare una salvezza alla Spal tranquilla, eh, non all'ultima e neanche alla penultima giornata di campionato. Se riesce a centrare questa cosa, eh, e per, poi per carità tutto quello che viene oltre lo prendiamo su, eh, non è che facciamo gli schizzinosi, però va bene anche perché è in corsa in una situazione comunque complicata, perché eh, l'addio di Clotet qualcosa, qualche strascico lo lascerà. Ma per certo, come è venuto, per come è, com è successo, com è. ma su questo adesso ci torniamo un attimo eh, Leo, ci torniamo sulle, sulle conseguenze eh, della, della Dio di Clotet, um, voglio affrontare qualche commento già che li vedo qua sulla colonna di destra, uh, Mattia dice se Mancosu non va a Cagliari, allora Mattia in base alle informazioni che ho io non sembra esserci questo pericolo in questo momento, nel senso che la SPAL non ha ricevuto alcun tipo di offerta per Marco Mancosu, non so se qualcuno da Cagliari gli ha telefonato ma questo non conta perché comunque se Mancosu vuole andare a Cagliari prima deve andare dalla spada e dire eh, eh, fatevi fare un'offerta quindi io non credo che ci sia questo pericolo e dirò di più Leo questa è una mia sensazione, non è, è un'informazione che ho ricevuto dall'interno, è una mia sensazione ma Mancosu che ha cambiato tre ruoli con Clotet adesso si ritrova con un allenatore che adora giocare col trequartista se uno più uno fa ancora due a casa mia vuol dire che Mancosu resta qui poi non lo so, <ride> dopo Marco Sati dice la mantia davvero nel mirino sono solo chiacchiere allora anche qua il discorso è complesso perché, eh, e questa è una roba che, che tra l'altro vorrei scrivere anche su un articolo sul Spallino per diffonderla ancora un po' di più mm, il mercato non funziona come il mercato uh, del mercoledì in piazza intanto uh, a, a Ferrara non c'era il mercoledì ma vabbè, comunque um, era per dire un giorno a caso perché no, è mercoledì, mercoledì a... Oggi, a... oggi è mercoledì, okay. è mercoledì. e non è che vai lì alla bancarella e ti dice cosa costa questo, lo prendo, sì ok. Se sei Silvio Berlusconi e col Monza lo fai, ma se sei la SPAL o qualunque altra società non puoi fare così. Devi vedere se eh, il momento è quello giusto. Faccio un esempio di cui abbiamo parlato. Mancosu il 6 di agosto non era un obiettivo della SPAL, il 22 di agosto non era un obiettivo della SPAL, il 25-26 di agosto l'è diventato. Perché? Perché si sono create le condizioni. Si sono create le condizioni perché lui a Lecce non ci voleva più stare, cercava un'opportunità diversa, la ne ha approfittato ed è stata brava. Sulla Mantia si applica la stessa storia. La Mantia lo vuole mezza serie B. Lo vuole il Pisa, lo vuole il Brescia, lo vuole anche il Monza. Lo vogliono in tanti. Lui lo sa, l'Empoli lo sa, e l'Empoli ha tutto il, il vantaggio uh, di scatenare un'asta per dire faccio quanti più soldi possibili con la Mantia, anche perché la Mantia è stato pagato, sai quanto Leo... Eh, dal, dall'Empoli 3 milioni e mezzo quindi se tanto mi da tanto, meno di 2 e mezzo oggi non ti chiedono 2 milioni e mezzo la SPAL non li spende neanche se qualcuno va faccia a faccia a un taccopino e gli punta un fucile canne mozze davanti agli occhi ma no, poi c'è un'altra c'è un'altra questione secondo me che oggi cambia tutto quanto ma proprio oggi lo cambia perché nel frattempo al qui... alcuni ci segnalano che Iolanda è il mercato del mercoledì eh? quindi, ecco, quindi... fantastico eh, <ride> la SPAL l'abbiamo detto ma la spalla ha cambiato allenatore e quando una squadra cambia allenatore, teoricamente cambiano anche le richieste potrebbero cambiare anche le strategie le, quello che, a me che la mantia eh, qualsiasi squadra lo vorrebbe però non è detto che Venturato voglia un giocatore con quelle caratteristiche non è detto, però fammi completare sì. il ragionamento Leo, sì. detto questo fatta questa premessa che era obbligatoria, che c'è un tempo per le operazioni di mercato e non è detto che arrivi se la Spalla ha una carta da giocare sulla Mantia, questa carta è Federico Di Francesco, perché Difra è in prestito con diritto di riscatto a Empoli. Eh, sta giocando, titolare. Sta facendo, Infatti, anche sta facendo bene, perché ha già fatto tre gol e due assist, una roba del genere. Eh, è possibile che l'Empoli, se va avanti così, lo riscatti. Quindi va dalla Spalla e Oh, eh, io lo vorrei tenere, mi piace bene, la SPAL può fare un ragionamento a gennaio se, che ne so, al 20 di gennaio la mantia è ancora lì che non ha deciso cosa fare perché non è convinto di questo non è convinto di quello, quell'altro non gli assicura di essere titolare, qua il contratto non lo convince, poi andare da tempo e dire oh, facciamo un cambio ti do difra, definitivo tu mi dai la mantia ma questa è comunque un, un, una via impervia perché ci sono parametri economici in ballo che non sono Forse trascurabili sono. perché comunque alla mantia minimo due anni e mezzo di contratto se non tre li devi fare e per fare quei contratti lì cosa servono di bioc quindi, so. quindi è più probabile che la spal prenda un giocatore di altro genere che nella mantia capisco che il nome della mantia stuzzichi molto le fantasie dei tifosi le stuzzichi anche le nostre ovviamente perché è un giocatore che in questa categoria è, è, è eccezionale però io la, continuo a vederla molto, molto, molto, molto difficile, nel senso che attribuirei un 5% di possibilità. Poi se Zamun e Tarantino ci riescono farò una diretta per dire sono un pirla, non ci avevo capito niente eh, e loro sono dei no, migliori, non è ma nessun problema. Essere, cioè. eh, insomma, ma secondo me non è questione di essere un pirla, è, è questione di, di opportunità e di possibilità… Ma scusa, Piero, Piero scrive se Pat rinuncia un weekend possiamo competere per Messi altro che la Mantia. Probabilmente <ride> è vero, visto che sta girando un conto a Parigi, <ride> e Dubai… E, Comunque non è questione di essere pirla, è questione secondo me di, di opportunità e di possibilità che devono in qualche modo… Eh, combaciare tra di loro quindi eh, io veramente aspetterei sia parlare anche di Moncini vedo eh, Marco ad esempio che chiede se è più sì. probabile arrivare di Moncini secondo sì. me oggi 5 gennaio alle 21.46 è impossibile dare una risposta credibile a queste domande perché proprio ca sono cambiate le strategie sono cambiate le carte in tavola è cambiato tutto quindi se sarà così lo capiremo il mercato ha aperto due giorni fa eh, quindi insomma, fortunatamente, mh, se questa cosa doveva avvenire, e qui torno a dire che eh, se l'idea c'era, forse poteva essere maturata qualche giorno prima, visto tutto quello <ride> che è in mezzo. Eh, il tempo per fare per ritoccare la squadra, visto che ormai il difensore, il portiere sembrano cosa fatta, ci sono, però bisogna andare con calma perché eh, sbagliare il, la, quei due giocatori fondamentali che servono alla spalla è facilissimo ah sì eh, allora su su moncini faccio un inciso sulla domanda di marco non credo salgano le possibilità di Moncini mh, perché mi risulta che la SPAL formalmente non abbia cercato Moncini e più probabile che gliel'abbiano proposto e che la SPAL abbia detto ok va bene grazie di avercelo detto e adesso decideremo cosa fare eh, perché come hai appena detto tu Leo la SPAL non ha fretta di decidere sulla punta, non ha fretta di decidere perché Tarantino e Zammone sono intelligenti e sufficienza da sapere che opportunità che magari non ci sono oggi possono nascere tra cinque giorni, tra dieci giorni. Certo. Dopo la gente dirà, eh, ma noi abbiamo bisogno adesso. <coughs> sì, ma sarà mica meglio prendere uno forte tra dieci giorni che uno così così tra cinque giorni. È chiaro che il mercato, come ogni mercato, presenta dei rischi, dei rischi e delle opportunità. Dopo bisogna saperli bilanciare e capire cosa puoi portare a casa e cosa non puoi portare a casa. Perché il critico mi può dire, ah beh, abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo con Dio, è vero, è successo quello che è successo con Dio io continuo a pensare che non sia una questione di, eh, di incompetenza di, di chi ha curato questa operazione ma di disonestà del Pordenone che ha, che ha mh, praticamente trasgredito una parola che aveva dato qualche ora prima ma va bene, cioè, dopo lì si tratta di, di quale punto di vista uno vuole adottare eh, mh, tra l'altro Leo scusa, gioco con anche questo sassolino dicono, ah, ha preso Asensio che fa schifo beh, Assensio adesso va a Lecce che è una squadra che compete per la Serie A tutto questo schifo secondo me non lo fa però vabbè, comunque Mm. Sì, va però comunque dipende sempre dal contesto e dal ruolo mm. che deve avere. Esatto, non va a fare la, la prima punta. Andando su, su un intervento, Massimo diceva, Ma Falcone rimane alla SAMP. No, non, non credo, Massimo, perché eh, su Falcone la SPAL è già d'accordo con la SAMP, eh, col giocatore è già d'accordo da molto più tempo, eh, nel senso che nel momento in cui è nata questa operazione, Falcone tu, sì, vado alla SPAL. Eh, quindi se, se, se tutto va come deve andare, Falcone la prossima settimana è qui. poi abbiamo visto nel mercato che può succedere qualunque roba però le voci che arrivano da, da, da Genova sono che si tratta solo di aspettare che, che, che la SAM prenda un altro portiere sostanzialmente e, e poi Falcone ver, verrà liberato ehm, dopo altre domande sì, sì, eh, eh sì ma cerchiamo di, di, di selezionarne alcune Insomma, ci scusiamo con, con, con quelli È un eh, a, a, a cui non rispondiamo parlare, sì. eh, in realtà di risposte ne abbiamo poche però Uh, Ricky71 71, 71, dice a proposito di Pat eh, quella è la sua vera posizione in questo spallo mm. Mm. allora questa domanda ci porta prima di rispondere a questa ci porta a un altro argomento caldo che è un po' discusso no? che è quello del famoso passaggio ufficiale delle quote eh, da Colombarini mm. a Tacopina che ancora ad oggi non è venuto ci risulta che debba venire eh, entro poco più di un mese e quindi, insomma, mh, non è ancora arrivato il momento per disperarsi, per urlare eh, no, sì. i soldi, anche se, anche se vale la pena dire che ad oggi certezze su eh, investitori, eh, certezze economiche, sono quelle già depositate alla, al closing di agosto, non ce ne sono. Quindi noi non stiamo dicendo ragazzi tranquilli perché è tutto ok non stiamo neanche dicendo disperiamoci perché non è ancora il caso non è ancora ora. Mm, quello che stiamo dicendo è stiamo cercando anche noi di capire nel dettaglio come, come si dipanerà questa situazione nel senso che dalle informazioni che ho avuto modo di raccogliere io negli ultimi 15 giorni non ho avvertito non ho avvertito il pericolo che, che, qualcosa, possa andare, che qualcosa possa andare storto poi qualcuno mi dirà, non hai neanche avvertito che stavano per cacciare Clotet? È vero, infatti non sono, non sono certo un rabdomante professionista, però insomma, allo stato attuale, oggi, mercoledì 5 gennaio, non ho la sensazione che questo passaggio delle quote sia in qualche modo in pericolo o in discussione. Detto questo, come lo spallino, mh, abbiamo l'obiettivo nel corso dei prossimi 15-20 giorni di vederci chiaro, di fare un approfondimento e di fornire tutte le informazioni che saremo in grado di fornire su questo tema per quanto riguarda Pat Carroll è stato presentato come un sodale di Giotta Copina quando è, arrivato, è venuto qua a settembre come uno dei partner che lo affiancherà in questa roba eh, poi che Pat Carroll eh, abbia un profilo social molto eh, esuberante in cui la SPAL non trova spazio alcuno questo non mi pare un, un elemento di rimente, nel senso che se Pat Carroll ha depositato in banca 20 milioni di euro di garanzie che servono per far andare avanti la spalla, io dico va bene, cioè non, non, ha, non deve dire forza spalla ogni giorno su Instagram. Anche perché nessuno ha mm. mai detto che Pat Carroll è il socio forte di Tacopina, o è una persona che diventerà, prenderà il posto di Tacopina qualora qualcuno dovesse mai prendere il posto di Tacopina. Certo. Eh, perché Carroll è solo eh, il primo nome che è venuto fuori nel gruppo di investitori a fianco di Tacopina. Non per questo deve essere la persona che tiene sulla baracca. molte c'è anche a farlo. Sì, mh, aggiungo un elemento su questa storia di, di, dei soci eh, che eh, Gio Tacopina sia quando è subentrato a Bologna sia quando lo ha fatto a Venezia è sempre partito, se non da solo, con... Un partner, due partner, non di più, ehm, e poi ha costruito in corso d'opera eh, il, ehm, il, suo, il suo gruppo perché questa non è. Bisogna, bisogna che ci rendiamo conto di una roba, quella che sta vivendo la Spal. Non è una situazione nella quale c'è lo zio d'America che arriva e c'ha 50 milioni di euro in tasca e dice li metto lì e li spendo alla Spal perché altrimenti la Spal non starebbe facendo la, la stagione che sta facendo adesso. Se ci fosse stata quella cifra avrebbe comprato. Cinque giocatori straforti e oggi staremo parlando del fatto che sgomitiamo in mezzo a Brescia e Lecce per dire, e Pisa che, che è formalmente la prima in classifica um, non è questo il caso il caso è quello di un, di un imprenditore nel caso di Giuda Coppina che ha delle disponibilità non, non credo siano delle disponibilità sufficienti per reggere una squadra di calcio delle dimensioni della SPAL ma che ha i contatti e tutto il resto per fare in modo che questo avvenga um, ripeto Mm, Pat Carroll è, è, il, è il primo mattoncino ma può anche essere che Pat Carroll gli abbia detto guarda ti do i soldi per cominciare e poi non rompermi più le balle non sappiamo se questo è avvenuto sto, sto andando ovviamente eh, per, per, per eh, suggestioni eh, e che magari Tacopina da qui a, a giugno trovi un altro mega riccone suo amico e dice ma sì, mi piace sta roba eh, proviamo, proviamo a metterci dentro qualcosa cioè, mm, queste sono dinamiche molto complesse del mondo economico finanziario della quale noi non sappiamo Assolutamente un tubo. Quello che possiamo fare è da qui a febbraio, quando questo passaggio definitivo dovrebbe avvenire, cercare di scoprire quante più cose possibili che è un po' la, la natura del nostro mestiere. Cosa che non è comunque facile visto l'ambito in cui ci, ci si sta muovendo. Direi di tornare su Clotet no? per andare in chiusura. E sì, so, sì, sì, sì. Perché anche perché ci sono anche altre domande su Clotet. Esatto. Eh, avevo letto una domanda sullo staff. Lo staff di Clotet, di Clotet è stato ovviamente liquidato, nel senso i, gli altri due spagnoli che erano con lui, il vice e il collaboratore tecnico. Da uh, esatto. E arrivano eh, Bruniera e Zanoncelli, tra l'altro due ex giocatori della Spal in due momenti diversi eh, degli, degli ultimi vent'anni, e 25 anche nel caso di Bruniera perché era 95-96. Per quanto riguarda invece altre domande, ci, ci chiedono anche delle cessioni, ah Stefano mi chiede di Dioric. lo escluderei Stefano perché Dioric, giocatore in scadenza, mh, ha molte proposte, molte proposte piuttosto vantaggiose dal punto di vista economico e non credo, non credo possa rientrare nei discorsi della SPAL. però anche lì mh, mai dire mai, insomma… Mh, ehm. Eh, dice, ah, ok, Riccardo dice: Pensate che Tacopina mette 650.000 per lo stadio, per non prende la società? No, ma aggiungerei una roba, Riccardo, a questo tuo ragionamento che condivido. Ma Tacopina, che è nel calcio italiano dal 2007 ormai, eh, sì, una roba del genere. Perché la Roma mi sa che lui arrivava con Thomas Di Benedetto nel 2007. Ma Tacopina, che è un personaggio di caratura nazionale negli Stati Uniti, perché ci dobbiamo ricordare che è, è, è molto, molto conosciuto negli Stati Uniti, è uno dei, degli avvocati più noti degli Stati Uniti per quanto riguarda quella che si chiama criminal justice. Um, eh, anche e, in Italia, visto che ha seguito... Eh, no, eh, eh, è, che in di... è in Italia è molto conosciuto come mm. diciamo, imprenditore in ambito calcistico, non come avvocato. Insomma. Mm. Mi viene strano pensare che si imbarchi in una roba così grossa come l'acquisizione della SPAL, che non è, è l'acquisizione del pizzichettone che è stato citato prima, eh, senza sapere cosa sta facendo e, e prendendosi rischi eh, che, che potrebbero essere colossali, io non lo nemmeno... tra l'altro la risalita in Serie A, cioè non è arrivato sì. per dire vediamo come va. Ha detto ragazzi, qua l'obiettivo è riportare la squadra in Serie A. Cioè non è una promessa da poco, eh. no? No, no, Ma infatti, ma infatti, cioè, mh, io non ce lo vedo uno come Tacopina perdere la faccia in una vicenda del genere. Non, non, non mi sembra, non mi sembra plausibile. Poi le cose vanno storte anche a quelli che si chiamano tacopina, è ben, si è ben chiaro, cioè non è Remida che to tocca tutto quello che tocca e diventa d'oro, però non, non, vedrei, non vedrei la logica perché rischia di rovinare anche la sua reputazione negli Stati Uniti con con un'operazione eh, fallimentare, cioè non, non ce lo vedo proprio, cioè, quindi al momento le preoccupazioni su questo passaggio di quote non mi sembrano realistiche, tuttavia, ripeto, da qui ai prossimi 20 giorni avremo modo di, di, approfondire, di approfondire questo tema. Eh, ci sono tante voci, dice Piero, che i lavori dello Stato non li abbia pagati Taccopina una la precedente proprietà, anche qua le voci sono una cosa, i fatti sono un'altra, se qualcuno mi mostra una fattura che è stata pagata attraverso un bonifico dei Colombarini, dirò, ah, allora questa cosa puzza. Eh, però allo stato attuale non abbiamo elementi per dire nessuna delle due cose. Eh, quindi, insomma, vediamo che piega prende questa storia, perché è, è sicuramente un tema interessante che preoccupa parte della tifoseria, ma che secondo me non, non è roba da, da, da, da, da spia sul cruscotto in questo momento. Allora c'è Sergio che dice a quanto pare che l'otelente non è stato contato sul mercato Venturato dovrà accontentarsi dei giovani e delle promesse come ha fatto con Clotetto oppure soddisferà le sue richieste? Ma, da quello che ho capito io Venturato non ha presentato chissà quale richieste alla dirigenza della SPAL cioè eh, la dirigenza della SPAL gli ha illustrato il progetto e ha detto la squadra è questa devono giocare dei giovani perché dobbiamo incassare i soldoni dei contributi vorremmo valorizzare alcuni elementi di questa rosa perché sono di nostra proprietà e questo è un elemento che non abbiamo discusso finora ma che secondo me ha creato ulteriori frizioni con Clotet l'hai nominato tu prima però cioè Tiam che è stato messo in castigo Sec che doveva essere una delle stelle di questa squadra eh, relegato a riserva da ultimo quarto d'ora finale Esposito messo a fare un ruolo che non è quello che lui ama di più uh, Tripaldelli preso e messo via gli asset di questa SPAL con Clotet sono stati valorizzati? Mm, Ni, tendente al no, ecco, eh, questi, questi asset hanno effettivamente il valore che la SPAL attribuisce? Mm, non lo sappiamo, nì, forse, no, no, non, no, lo sa no, non lo sappiamo, no, non lo sappiamo, magari Venturato trasforma SEC da una punta a 15 con la stagione, allora ah, lì vedremo un miracolo, sicuro, no, ma, sicuro, eh, ecco. si può dire però... Completo, completo il discorso. Uh, Venturato gli è stato detto, la squadra è questa, gli obiettivi sono questi, le prospettive sono queste, le richieste sono queste, quello che faremo a gennaio è questo. Che ne dici? E lui ha detto, va bene, ok. Cioè, non è che ha detto, ok, vengo a qualunque cosa. Ha detto, per quello che mi avete presentato, mi sembra tutto molto sensato e si può fare. Eh, onor del vero, Allora possiamo anche dire che sembra, sembra perché fino a che non c'è la, la conferenza stampa non lo capiremo, che Venturato eh, abbia accettato anche con una buona dose di entusiasmo. No? Cioè, nel senso, sì, non sì, è sì. come una, un ripiego, nel senso, vabbè, cioè, no, no, no, è tempo che non faccio un cazzo. Adesso, lì. Sembra che insomma, abbia sposato il progetto, quindi eh, quantomeno in avvio è difficile pensare che ci possano essere degli scolamenti di vedute. Ecco. Sulla, su cosa vuole la società e quello che, che fa l'allenatore. Ricky chiede per il closing, ma ne abbiamo appena parlato. Eh, Ricky, eh... ti invito a guardare la replica, perché ne abbiamo appena parlato lungamente. Eh, allora, il contratto di Venturato, quale dice Maurigno? Ha un contratto fino a, a giugno 2023, 2023, quindi un anno e mezzo, quindi questa stagione e quella successiva. A cifre non, non esagerate. Eh, no, non so le cifre precise, perché nessuno me le ha dette ancora, ma mi è stato fatto capire che non stiamo parlando. Per esempio, un allenatore che era a casa in questo momento e che è stato sparato da tutto il mercato web quasi a tempo scaduto era Corini, ma Corini veniva da un contratto a Lecce che non è neanche minimamente paragonabile a quello che aveva avventurato Cittadella o quello che può avere rientrurato la spalla. Allora, uh, ti interrompo ehm. per segnalarti il commento di Marco, eh, Contini, mm. che saluto tra l'altro, mm. e dice eh, salutiamo Silvestri che è già in linea e ci sta guardando, quindi sicuramente lo, lo salutiamo. Ah, Tommy Silvestri, linea, vabbè, grandissimo Tommy, ciao Tommy. Tra l'altro sta facendo una gran stagione a Modena. Eh, mm. Magari il prossimo anno lo ritroviamo anche da avversario in Serie B. E, mh, allora, poi ci, Andrea ci chiede situazione Covid, allora, Situazione Covid, eh, diversi si sono negativizzati da quello che ho avuto modo di capire, fermo restando che la SPAL su questo argomento non fa filtrare informazioni né eh, ufficialmente né ufficiosamente, nel senso che tutto quello che raccogliamo è frammentare su questo preciso argomento perché c'è la tendenza a voler proteggere al massimo livello la privacy di tutti. Mm, giusto, sbagliato, è una scelta e dobbiamo rispettarla. Detto questo, la SPAL si sta allenando... Eh, Co come funzionano gli uffici smart working oggi un gruppo si allena un giorno un altro mezzo gruppo si allena l'altro giorno e va in alternanza fino a che non verranno fatti tutti i test medici, fisici questo e quest'altro e poi dalla settimana prossima, quindi da lunedì potrà riprendere col gruppo eh, al completo allo stato attuale mi risulta che il gruppo sia quasi al completo, nel senso che manchino in pochi quindi se tanto mi dà tanto per la partita col Benevento a meno di catastrofi ulteriori, dovrebbe esserci tutti. A differenza eh, di altre squadre che stanno avendo un sacco di positivi proprio in questo momento. La Spal forse è un lato, cioè un lato positivo. Nella proprio. sfiga ha avuto fortuna, perché esatto. ci sì, sono dire. squadre che, che, sono, che sono veramente messe male. E, e quindi vedo, vedo altri messaggi di stima per, per Tommy Silvestri, giustamente, insomma, è stato eh, un, grande, un grande giocatore per la Spal. E... Va vado sulle ultime due o tre domande e poi Leo sì. andiamo in chiusura anche se veramente ripeto ancora eh, Roby Zardy dice Tommy ricordi il rigore di Gubbio che ha causato <ride> se non sbaglio del rigore di Gubbio ne abbiamo parlato anche in una diretta in cui c'era con noi Tommy l'anno scorso infatti sì, sì. ehm... Orla prima di Deve... andare con le ultime due domande e poi chiudere eh, ringraziamo veramente tutti quelli che ci avete seguito che, siete che stati hanno partecipato siete cosa? voi che fate sta diretta perché noi, noi siamo qua ma noi la diretta eh, la fate eh, voi in senso quello noi facciamo i commenti, diciamo due cose però comunque grazie per seguirci insomma è, fa sempre un sacco piacere eh, una domanda di Stefano, dice Esposito lo vendiamo e funzionale gli schemi Venturato? No, no, no, eh, torno al discorso di prima, caro Stefano, cioè, eh, la SPAL vorrebbe vedere valorizzato Esposito perché è un 2000, perché è al terzo campionato di B eh, da titolare eh, e quindi mh, si, si augura che, che Venturato lo, lo utilizzi nella migliore delle maniere. Eh, poi vedremo se in questo 4-3-1-2... Eh, Venturato lo considera diciamo il, il vertice basso di questo centrocampo a rombo che normalmente eh, utilizza, utilizza eh, Venturato oppure eh, farà un po' la mezzala come ha fatto con Clotet anche questo è un aspetto, un aspetto interessante eh, Buzzo dice oh, oggi mercoledì Viviani sblocca lì, eh, sì speriamo <ride> eh, oh. devo dire che ho cominciato un po' Le, le manovre di avvicinamento cioè non, non diretto da Viviani ma ho parlato con una persona che potrebbe aiutarmi a intercedere eh, su questo e quindi ve, qualche, qualche piccolo sviluppo dobbiamo slipo. prendere l'impegno di fare una diretta con Viviani e, no, eh, ora eh, no, no, l'avevamo promesso ora, ora, della stagione, ora della fine stagione dobbiamo fare il Super Bowl della riconciliazione con Viviani <ride> eh, <ride> allora eh, Esposito va in scadenza? no Davide, Esposito ha un contratto con scadenza giugno 2023 con opzione per un altro anno quindi non c'è alcun pericolo che vada, che vada in scadenza eh, Mora sarà funzionale il gioco di Venturato? Potrebbe esserlo potrebbe esserlo perché è un elemento che nel gioco di Venturato potrebbe aver senso badate bene, il cittadino di Venturato negli anni scorsi chiudeva sempre il campionato nei primi posti come eh, squadra col maggior numero di falli commessi quindi Leo eh, chi meglio di Luca Mora può eh, eh, sì, dare, dare dei calcioni agli stinghi agli avversari lì in mezzo al campo eh, arriverà Benedetti a Cittadella non lo so Andrea adesso vediamo cosa decide di fare eh, cosa decide di fare la SPAL. Insomma, penso sia presto per, per fare questo tipo di eh, valutazione, sui biglietti di Benevento ragazzi io non so niente eh, ma avete fatto bene a sollecitarci che così andiamo però, a però capire è, eh, in realtà è Elena ha scritto che ha sentito in biglietteria, biglietteria. No, che stanno ancora aspettando per sapere quanti biglietti in perché c'è sta roba del 50% adesso negli e stadi è, che non, è, è, non è ben chiaro cosa succederà Sì, da me, anche la Spal stanno impazzendo su questo discorso partenze di Sara Guidorzi, te ne dico due, Spaltro eh, corteggiato dal Sud Tirol e Dorazio, eh, Dorazio verso Avellino eh, Den batiam, eh, punto interrogativo ma più probabile che vada che resti in prestito eh, Abu presumo di sì anche lui e Coccolo è già stato restituito alla Juve per quanto ne posso sapere quindi le partenze ci, in un certo senso ci sono, ci sono già state, anche Marcello Colinci che dà le cessioni più o meno del quadro in questo momento è questo serve il super green pass per la diretta, no non ancora Piero eh, quindi anche i Novax ci possono seguire allegramente eh, ragazzi spero vi rendete conto che un'ora sola è poco, ma non lo so Andrea <ride> <Ma a> noi è <ride> abbastanza <sembra ride> Insomma, se no diventiamo, diventiamo una specie di epigono di lunedì sport insomma, che, che dura due ore e mezza Cosa eh, No, non abbiamo le pubblicità in mezzo eh, quindi noi eh, facciamo un'ora secca e adesso anche di più va bene eh, situazione di apertura curvino e gradinata allora, la, curva, eh, la curva est eh, eh già, è, sì, è, sì. è agibile quindi la spalla può aprire se ritiene eh, per quanto riguarda la gradinata se ne parla allora. per la prima decade di febbraio eh, quindi quello, quello è un po' l'orizzonte mm, bene dai eh, direi che veramente mi, mi, mi dà fastidio non poter rispondere a tutti ma eh, rischiamo di stare qua fino a domattina eh, vi avevo chiesto di chiamo e avevate escluso la partenza poi le cose sono precipitate no Piero eh, cioè, allora non mi ricordo quando l'avevi chiesto se l'avevi chiesto un mese e mezzo fa eh, ci sembrava un po' un po' strana come cosa eh, è chiaro che in questo arco di tempo i rapporti tra Tiam e Declotet si sono deteriorati a un punto tale che Tiam stamattina come prima cosa che ha fatto quando si è svegliato è stato pubblicare una storia su Instagram in cui ha un sorriso da qua a qua e c'è scritto buongiorno e allora beh, ne, anche lì uno, uno più uno fa due a casa mia detto questo non so se con l'arrivo già concurato di Falcone abbia senso tenere Tiam o magari fargli fare un'esperienza da qualche parte per fargli ritrovare serenità e vedere che progressi avrà fatto, ma come abbiamo detto prima, essendo cambiato l'allenatore, è tutto ancora in discussione a parte chi ormai è già con un, con un piede fuori Ferrara quindi ci riaggiorniamo alla prossima diretta sicuramente con qualche informazione siamo invitati ad aprire un canale Twitch ci avevo pensato, sai Luca, quindi può anche essere che lo faremo, avremo mai Sandro in diretta ma magari Sovrani è il nostro idolo cioè, cioè oggettivamente Leo, io e te non saremmo qua se non fosse per Sandro perché eh, fino a due o tre anni fa, anche quattro non, non avremmo mai pensato di fare una roba del genere invece l'abbiamo fatta proprio perché Sandro ci invita il lunedì ogni tanto e abbiamo capito lì che magari anche noi due o tre cose le potevamo fare. Mi ricordo quando abbiamo ne abbiamo parlato per la prima volta in un bar dopo una partita, era un po' spartita, non mi ricordo neanche di quale bar però abbiamo detto esatto. facciamo. Uno dei tanti bar squallidi <ride> che abbiamo visitato dopo una partita. Va bene eh, direi che possiamo augurare la buonanotte a tutti, grazie, grazie grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito, a tutti quelli che ci seguiranno eh, domani su facebook ma anche su youtube eh, quelli che ci ascoltano e basta invece di guardarci tanto non c'è niente da vedere basta guardare esattamente esatto Esa esatto e eh, quindi ci vediamo mercoledì e lo dico sottovoce leo mercoledì potrebbe esserci un ospite di quelli che fanno il botto il botto abbiamo già una mezza parola ma non voglio sbilanciarmi troppo come come mio costume. Sperma, esatto, ferma, basta, basta, basta, che poi succede che non viene. Esatto, che... esatto. Quindi, eh, fino a mercoledì pomeriggio alle 4 non darò niente per scontato, ma se succede ci divertiamo un sacco. Quindi, buonanotte a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima.